un piccolo momento di disordine, di turbolenza. Lascio aperta una porta al caso, non posso calcolarlo. C'è la possibilità che qualcosa possa accadere. Eh, il più delle volte potrebbe anche non succedere niente, ma per me è importante sapere che qualcosa potrebbe succedere. Anche per esempio l'ingresso del pubblico. Ci potevano essere e ci sono stati anche dei, dei, dei momenti inaspettati qualcosa che non è, non tutto è sotto controllo, ecco questo, non tutto, in, potenzialmente qualcosa potrebbe succedere, per me anche solo l'idea che qualcosa possa succedere eh, cambia la cosa stessa, la rende più tridimensionale, più vibrante, più vivida. Il teatro è un linguaggio artistico scelto dagli uomini che è più simile alla vita stessa, viene usato in modo obliquo. C'è sempre qualcosa che non viene detto, viene nascosto a causa del linguaggio. Non sto parlando della mia esperienza, sto parlando della drammaturgia la più classica, quindi parliamo di, di tragedia greca, parliamo di Shakespeare, parliamo di Molière, quindi questa è la natura del teatro. Per definizione vorrei dire ha il compito, dovrebbe avere il compito di, di rappresentare una, una piccola crisi, questa crisi a sua volta diventa una specie di coscienza, essere coscienti, essere eh, presenti a questo atto, pensare alla nostra condizione umana, questo è anche questo, no? Cioè, attraverso una piccola crisi si crea una, una, una specie di, di apertura, una coscienza rispetto al nostro essere, al nostro essere comune, per esempio, no? Vivere, stare insieme. Questa questa crisi del linguaggio è anche la natura forse più politica del teatro, politico nel senso proprio hardcore della parola. Devo dire che la dermatologia mondiale, quindi parlo di teatro occidentale, parlo della nostra tradizione, quella a cui apparteniamo, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il male. C'è sempre qualcuno, qualcosa che soffre, c'è sempre qualcuno. O, o, o qualcosa che uccide, che ferisce, no? c'è sempre questo, questo malessere. Questo malessere non è perché questi autori erano sadici, ma è proprio perché eh, il rapporto del, dell'arte, dell'estetica occidentale, ha un rapporto privilegiato con questo aspetto della condizione umana, che è la fragilità. Viene rappresentata il più delle volte attraverso una, una prova, una passione cui l'eroe è sottoposto. Anche nelle commedie, anche laddove si ride, si irride della vittima. Quindi è un, è un tipo di simmetria a cui non si può sfuggire, anche se si ride. La commedia appartiene alla tragedia. O insomma anche il contrario, ma in ogni caso il quadro è lo stesso. Il teatro non è una scrittura che ha a che fare con una penna e un foglio. Le grandi drammaturgie di cui stiamo parlando sono eh, parole normalmente scritte da un regista all'epoca, scritte per quegli attori, scritte per quei costumi, per quell'epoca storica, per il contesto sociale molto specifico. Quando noi recuperiamo un testo del passato, lo stiamo già eh, pervertendo. Nonostante il fervore, un certo fervore, come dire, fideistico rispetto questa idea sacra di testo, eh, bene, sia sempre necessariamente traditori, eh, ma al di là di questo il teatro è l'arte carnale, quindi si fa con i corpi, quindi non c'è letteratura in un corpo, ci sono parole, ci sono delle frasi, non letteratura, La letteratura è una cosa che sta sui libri. Questa non è una polemica che innesco io, ci sono state persone molto più importanti di me, dei giganti come Antonin Artaud, che hanno detto questo prima di me. La memoria non è il museo e non è neanche il mausoleo. Allora, la, memoria, la memoria può essere una memoria vivente, la memoria si può fare anche attraverso una metamorfosi continua di certi gesti. No? Io posso ricordarmi di una cosa proprio perché questa cosa è vivente in me ora. Quindi, non perché la, la, la ricopio o la illustro infinitamente, questo è il museo che ci può essere, eh? perché no? Cioè, ci può essere un, un teatro museale, io non sono contrario. Un teatro di repertorio dove è sempre uguale, da 50 anni, perché no? Perché no? Se uno vuole ascoltare della letteratura, la letteratura illustrata, è perfetto. Non sono, non sono Lo dico senza alcuna polemica. Cattivo, ma, è, ma è, cattivo, è tenero, anche tenero.